Un'occasione molto importante per elevare il brand di sinestesia, per fare marketing, per acquisire nuovi led, nuovi potenziali clienti e soprattutto per anche una finalità didattica, perché Primo Droidcon era nato soprattutto con un target di studenti. Tantissimi Google Developer Group, tante community, eccetera. Non era business oriented, era più orientato a creare un, un ecosistema, a far conoscere una piattaforma, che a quel tempo era ancora diciamo, un po' più gli esordi, quindi sei anni fa, e quindi ha dato la spinta per far vedere che Sinestesia credeva in una piattaforma e credeva nelle community proprio in queste finalità didattiche. Poi diciamo che nel tempo si è più spostato verso quello che è il business, quindi hanno partecipato sempre più aziende portando i loro developer a vedere quali erano le ultime tecnologie sulla cresta dell'onda e farle apprendere ai loro reparti di sviluppo mobile. Quindi si è, si è un po' evoluta la cosa, si è più evoluta attraverso il business, si è evoluta anche sinestesia nel tempo, si è costruito un team apposta per, per gli eventi, quindi dagli esordi ci siamo, ci siamo strutturati sempre meglio e adesso abbiamo una business unit apposta, una academy in divenire per altri tipi di eventi ancora più commerciali e meno community oriented, abbiamo fatto una conferenza diciamo, dell'altro lato della luna che è Swift Heroes quindi una conferenza per sviluppatori iOS. faremo una conferenza per il multiplayer. Saremo orientati sulle conferenze mobile sullo, sullo sviluppo mobile perché quello è il core business di Sinestesia. Sinestesia è nata come una software agency Android e iOS e aveva le competenze per trovare speaker, per trovare il contenuto, che è la parte portante proprio della, di una conferenza. Se non c'è un contenuto di alta qualità, non vengono i partecipanti. I partecipanti vengono solo per un motivo, per formarsi. Quindi bisogna sempre fornire contenuto di qualità. droid con nasce come brand nel 2009 a Berlino da una bella idea di Boris Jebsen che voleva, diciamo così, creare questo brand globale e noi siamo stati terzi a organizzarlo la prima volta nel 2014 essendo anche noi una software house lo organizzavamo da sviluppatori per sviluppatori quindi era una cosa che veniva semplice ci veniva facile trovare i contenuti e saperli selezionare bene ricordo i primi tempi che li selezionava quasi solamente Francesco Ronchi selezionava la line-up, la selezionata per tre droidcon. poi è diciamo, subentrato un comitato, quindi più persone, anche perché si è voluta sinestesia e quindi avevamo delle risorse super skillate, capaci di creare e di selezionare contenuti. Poi naturalmente anche gli speaker si proponevano volontariamente, quindi sempre più speaker, conoscendo che è una conferenza di qualità, si proponevano e quindi era sempre stato più facile avere contenuti, più difficile selezionarli, però è stato una, un circolo virtuoso che ha portato un po' a tutto questo. Because There are lots of wonderful features at DroidCon. I think this year, the thing that's most exceptional is the theme that we've launched, which is Android for everyone. There were two purposes to the theme. One was about extending DroidCon beyond just developers. DroidCon was always about Android developers. In reality, the Android platform needs the whole project team. So from designing, developing, marketing, and many other things. The idea that we followed with the theme is to involve more of the, the Android value chain. The theme Android for Everyone also works in a more global sense, I mean global, like global globally, insofar as Android for Everyone, it's, you know, it's for males, it's for females, it's international, it's for everybody, it's for young, it's for old, and that I think is a theme we've really got behind and something that has really made a difference to this year's event.